5 sì, eh, noi ringraziamo la Giunta per aver eh, modificato insomma, questo regolamento nella... Non la sentiamo consigliere? Sì, mi scusi, ho abilitato il video ma non l'audio. Eh, Volevo ringraziare la Giunta per eh, questo regolamento che permette finalmente di poter dare esecuzione a un bando, quello del Farmers Market di Garbatella, eh, secondo i criteri eh, che sia la Giunta che la Commissione eh, vogliono portare avanti, ovvero eh, i criteri di efficacia e efficienza, eh, necessari. Siamo sicuri che un bando che include il rifacimento dei lavori sia il metodo più veloce per eh, vedere realizzate le opere al più presto. Nel contempo abbiamo lavorato insieme alla Giunta a delle migliorie che possono eh, garantire qualità anche nei mercati agricoli privati, che possono garantire comunicazione a tutti i soggetti interessati, che possono eh, garantire che i mercati agricoli eh, siano composti di veri produttori agricoli e non si sovrappongano ad altri mercati di Roma Capitale che sono ugualmente importanti per la diversificazione dell'offerta e per il servizio che offrono i cittadini. Quindi noi veramente ringraziamo di cuore l'assessore e la giunta e non vediamo l'ora di poter approvare questa delibera. Grazie.